Le carte di stamani sono queste, mentre le pescavo una mi parlava di ciò che con l'inverno che se ne va passa nella dimensione dell'invisibile, del sentire, del sogno, del mondo interiore, il corpo. L'altra mi parlava di ciò che si risveglia e torna a mostrarsi nella materia, nelle azioni, nel pensiero. L'incastro dell'intento. Può darsi che ce lo dimentichiamo a volte, ma noi, esseri umani, siamo creature terrestri. Siamo fatti con materia completamente appartenente alla Terra. Quando si dice nulla si crea e nulla si distrugge vuol dire che per essere creati noi le cellule che si sono formate, il sangue, eh, l'ossigeno che respiriamo, l'acqua che abbiamo nel corpo e che si ricambia, che ci a volte lava, a volte ci alimenta, a volte ci aggrega da dentro tutto quello che ci compone dai muscoli alle ossa, ai sali minerali, all'elettricità che ci passa nelle sinapsi, è tutto originato dalla terra, è la ricombinazione ennesima del materiale sempre uguale, sempre quella stessa eh, palla di materia che è la terra, si trasforma moltissimo nel tempo, negli eoni, nelle generazioni, si trasformano i suoi abitanti, si trasforma la sua morfologia, si trasforma gli equilibri energetici che, hanno, che ha dentro, si trasforma anche l'essere umano nelle varie forme che prende come tutte le forme di vita che sono sulla terra. Ma la materia che ci compone è sempre quella dall'inizio della terra non è mai stata in questa forma che ha adesso nella mia forma, nella vostra forma non si era mai aggregata prima ma è sempre la stessa di 4000 anni fa 4 milioni d'anni fa, 40 miliardi d'anni fa dall'inizio del tempo che noi possiamo concepire come esseri umani questo ci dice una cosa importantissima allora uno che abbiamo dentro di noi l'archivio proprio fisico di una storia di una capacità ricombinatoria, trasformativa immensa. Quando uno dice Ah, questo tratto caratteriale proprio non lo posso cambiare, guardati dentro, hai la storia di miliardi di anni di trasformazione, quello che ti compone adesso, prima forse era un cristallo, una foglia, un fiore, una stella, un tizzone del fuoco, una goccia d'acqua, e ora magari è un capello sulla tua testa. Ce l'abbiamo la capacità di cambiare tutto quello che vogliamo. Ce l'abbiamo dentro, alle cellule proprio. Due, il fatto di essere fatti di materia terrestre ci ricorda costantemente che non siamo mondi indipendenti. Noi viviamo sulla terra, se dove viviamo noi, dove vivo io ad esempio, oggi inizia la primavera, questo non è un fatto scollegato. Da come sto, da cosa mi si muove dentro, da quali possibilità ho. Se oggi piove o c'è il sole non è un fatto scollegato. Se c'è un terremoto in un punto del mondo, se in un altro c'è l'arcobaleno, non è una cosa scollegata da me. Il pensiero mi fa credere che sia scollegato oggi piove o c'è il sole ma chi se ne frega tanto se io sono triste per i fatti miei che piova o ci sia il sole non ha influenza su di me certo sul mondo della personalità non ha nessuna influenza su tutto il resto sì, però ad esempio il corpo fisico ma la terra non è fatta solo di materia è fatta anche di un fluire molto più profondo che ha a che fare con i sentimenti, ha a che fare con l'anima, ha a che fare con una vibrazione continua, continuamente modulata e accordata che ci circonda, continuamente. La stessa vibrazione che percepiscono gli uccellini quando cantano, è la stessa su cui si muovono i gatti, quando si stirano, quando dormono, è la stessa su cui fluiamo anche noi ad esempio quando sogniamo riusciamo a entrarci più in frequenza perché la mente si acquieta, parla meno e è più facile sintonizzarsi alla, alla vibrazione terrestre di tutto l'insieme, di tutto il globo. Ecco oggi inizia la primavera quindi non possiamo dire vabbè chi se ne frega un giorno come un altro, no, ha un peso, non è decisivo, oggi inizia la primavera allora la mia vita cambierà, questo ci dicono le carte di oggi. Da una parte quello che passa nel mondo invisibile che diventa interno a noi, che ci accompagna sempre da dentro, che non ha più bisogno di starci intorno in questo, in questo giorno, in questo momento particolare, è il ricordo. Deve trovare un posto dentro di noi, un, un luogo dove adagiarsi, un luogo... Sacro, forse il più sacro che abbiamo dentro dove poter essere richiamato con una pratica, con una canzone tenendo per mano il figlio, il gatto il compagno di cui sono innamorato seguendo un seminario leggendo una poesia un luogo dove lo possa andare a riprendere dentro di me senza bisogno di aspettare che la vita me lo porti Deve trovarsi un posto dove abitare, questa carta. Questo profumo di cui si parlava ieri, legato allo spirito, traduco con profumo ma potrebbe essere questo stato dell'essere, ha bisogno di agganciarsi bene dentro di noi, di rendersi un pochino più indipendente dai richiami esterni, perché all'esterno la primavera muove gli intenti miei e degli altri esseri della Terra. Umani e non umani, animali, vegetali, visibili e invisibili. La primavera è un momento di intenti che si tendono, come questa, non se so riesco a indicarla, come questo filo teso dietro a tutto, anche questo. Mai come in primavera risplendono e sono visibili per gli animali, per le forme di vita terrestri, anche per noi se ci mettiamo a cercarle le griglie su cui si muove l'energia della terra sono fortissime perché i colori l'apertura, lo sbocciare di fiori il crescere di tutta la nuova vita segue le direttive energetiche della terra e le evidenzia quindi è più facile, è come aumentasse il contrasto le enfatizza fuori di noi accade questo gli intenti trovano la strada più aperta per mostrarsi. Se dentro tengo ben saldo il mio contatto o il mio desiderio del ricordo, della fragranza di casa, fuori quello che muovo con i miei intenti, indipendentemente dal risultato, mi porta a un maggiore contatto con me. E questo è tutto ciò che conta, in cent'anni di vita o in due giorni. Insomma, buon inizio primavera. Intreccio i pollici dietro la schiena, sento bene i piedi per terra, meridiano del polmone meridiano dell'intestino crasso prendo aria ed espirando pian piano mi allungo mi distendo Che si aprano gli spazi nel corpo e che passi aria nuova. Vuotando mi ritorno, cambio l'intreccio dei pollici e ripeto. Prendo aria. grande attenzione, a non farmi male, anzi a farmi del bene, entro nella posizione. Questa sequenza è una forma di cura, prima di ogni cosa. La faccio per prendermi cura di me. a terra, vado a strecciare la seconda coppia di meridiani, cammino all'indietro con le mani, scendo fino a dove oggi mi fa bene, fino a dove oggi il mio corpo arriva ma soprattutto sente il bisogno d'arrivare meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas, Allungo bene tutta la parte frontale del corpo, se mi fa bene appoggio i gomiti e la allungo un pochino di più, altrimenti mantengo la posizione. prossima ispirazione se voglio approfondire ancora se oggi è il caso appoggio la schiena a terra le mani tendono oltre il capo le ginocchia davanti a me non inarco la schiena distendo tutti i muscoli della parte frontale del busto, del ventre delle braccia delle gambe dove il corpo non arriva o non può ancora o mai arrivare, arrivo con l'intento sentendo la direzionalità. Espirando piano piano mi accompagno ad uscire dalla posizione Passo alla prossima coppia di meridiani, cuore e intestino tenue, prendo aria e dalla base della schiena dall'osso sacro inizio ad arrotondarmi, il mento in direzione dello sterno, i gomiti in direzione del terreno. le spalle basse, il collo lungo e rilassato. Sento l'apertura che si crea nel petto, nella schiena e nei fianchi, nelle spalle, nella nuca, nelle anche, in tutta la zona lombare. Respiro. porto ossigeno, presenza e cura. E poi lentamente, con la prossima ispirazione, partendo sempre dal basso, mi aiuto con le mani, srotolo la schiena, realineo una dopo l'altra le vertebre, e infine, anche il capo in cima. Stendo innanzi a me le gambe, le punte dei piedi guardano il soffitto, prendo aria dai piedi, la porto nella pancia, nella vescica e nei reni. E distendo bene tutta la parte bassa della schiena e della schiena. Respiro dai piedi, porto aria e lascio andare. Meridiano dei reni e meridiano della vescica. L'acqua, la pulizia. La fluidità e lasciar andare. Ispirando esco dalla posizione, gambe incrociate, la gamba da questo lato passa davanti all'incrocio, il braccio dallo stesso lato passa davanti all'incrocio delle braccia. Prendo aria, sposto il peso sugli avambracci, e lo scarico sulle ginocchia, le spingo verso il terreno. Questi incroci mi aiutano ad aprire passaggi inusuali. Nel petto, nella schiena, in tutto il corpo. E poi, espirando, dolcemente ritorno, cambio l'intreccio delle gambe, di conseguenza quello delle braccia, e ripeto. Ed espirando ritorno. L Ultima coppia di meridiani, fegato e cistifellea. Quelle che abbiamo appena fatto erano il mastro del cuore e il triplice focolare. Quanto oggi mi fa bene divarico le gambe, sempre l'osso sacro ben attaccato a terra. Primo chakra a contatto con il pavimento. prendo aria, apro il fianco, non è la parte da cui vado attiva, ma si attiva tutta la parte che si allunga, tutto il fianco in stretching è attivo, mi aiuto con tutta la muscolatura del busto, degli addominali, dei dorsali a tenere l'osso sacro ben ancorato a terra, da terra respiro e lascio scorrere espirando torno al centro ripeto dall'altro lato si apre l'altro fianco fianco espirando ritorno al centro mi rimetto in piedi e dopo lo stretching dei meridiani attraverso i tre corpi Cercando fluidità, continuità, uno scorrere che li unisca tutti e tre nelle loro tre posizioni simbolo. Corpo mente, anima, spirito. E poi all'inverso, spirito, anima, corpo-mente. I miei sette chakra che tengono uniti i miei tre corpi. Il terzo è l'intento che mi fa iniziare. La vita, la giornata, il percorso. Il primo mi radica a terra e mi dà modo di esistere, di incarnarmi, di esserci, il secondo mi apre a ricevere l'insegnamento della terra. Il quarto me lo fa sperimentare e comprendere. L'equilibrio tra dare e ricevere. Che unisce e connette questo. E il quinto, l'espressione il sesto chakra questo, toglie le proiezioni, le aspettative, le immagini non veritiere, così il settimo chakra si può allineare, si apre verso il cielo e profondamente arriva fino al cuore della sua. allineamento dei miei centri vitali mi rende un tramite tra la terra e il cielo, tra la madre e il padre. Sperimento la flessibilità di questo allineamento, mi porta nel passato, mi proietta nel futuro, senza mai farmi perdere contatto col presente. Alla filatura L'incontro, l'intreccio armonico dei miei tre corpi Dei filamenti che con le loro risonanze creano le mie realtà e mi creano nelle realtà degli altri. nella cavità smeraldina mi faccio portare dal falco l'animale totem dei miei angeli del cielo, dalla civetta simbolo degli angeli della terra e dal corvo simbolo dello spirito e da questo punto posso richiamare, surfare i movimenti delle geometrie, muovo gli opposti metto in circolo il loro movimento l'ottagono che porta tutte le risonanze che hanno a che fare con me e da me condivide Tutte le risonanze con i giusti universi, le giuste persone, i giusti tempi e luoghi. Il cerchio che dal suo fulcro centrale emana. crea uno spazio sacro dove posso vivere, dove sono, esisto, il centro immobile di tutti i movimenti, in questo centro scendo, esploro, per farlo divido in ciò che si vede e in ciò che non si vede. Sperimento le metafore, gli specchi, le sincronicità, le emozioni, le relazioni, la veglia e il sonno, con l'esagono con la spirale mi ricordo che la sostanza da cui provengono li intreccia, li attraversa tutti, visibile e invisibile, presente e non presente, li aggrega in forme sempre nuove, li separa e li riaggrega, come una pasta modellabile infinite realtà ne possono venire. In questi scambi c'è la frequenza del triangolo, che segna il tempo, il passaggio e il ricordo. Qualcosa emerge e qualcosa sprofonda, in uno scambio dolce, come il rivoltarsi della clessidra. poi tengo i movimenti e il ricordo delle geometrie tra i palmi senza più una forma per un attimo posso, ho la possibilità di creare un brevissimo istante, un lampo di unità